E a negazione u con di u con con accento grave tislandese u con con accento grave chiocciola uno a grosso punto chiocciola. 0 grado U con con accento grave t islandese T7 barra verticale dollaro A con dieresi copyright grado cgv V e islandese o con accento circonflesso grado t TA negazione U con dieresi apostrofo U con dieresi negazione OET islandese 8 T o barrata O e barra verticale A con dieresi. E a negazione u con dieresi t8 e islandese o e apostrofo a con dieresi. 2018.2.7. barra t1 copyright news 1 o e a con dieresi 0. 0 grado u con, con accento grave tislandese t u con con accento grave 0 barra rovesciata l a con dieresi u con dieresi x e islandese. U con con accento grave et islandese chiocciola 7 barra verticale dollaro a con dieresi copyright grado lcgv copyright grado et islandese o con accento circonflesso grado t e a negazione u con dieresi, su a con anello x 0 u con dieresi negazione OE0 o con accento circonflesso o et islandese chiocciola. Tx concedi la didla a condieresi a et islandese a condieresi. 4 0 barra aperta parentesi. Et islandese o barrata et islandese o e, a e apostrofo lp dollaro o e i et islandese, di u condieresi chiocciola e, barra rovesciata tapa a condieresi a dollaro punto punto punto a condieresi. E A negazione U con dieresi E Y con accento acuto 00 negazione. U con con accento grave et islandese t, t minore di grado negazione O Y con accento acuto 00 negazione U con dieresi X O con tilde chiocciola T grado I con con accento acuto D, chiocciola X 1 t, t grado barra verticale o con tilde barra verticale barra rovesciata P per cento T A con con accento acuto D. Chiocciola 1A, chiocciola. $14 barra verticale barra rovesciata con dieresi.